Qualche giorno fa ho incontrato due podisti amatori non evoluti, quelli che corrono la mezza maratona in un'ora e 45, sono andato a pranzo con loro e ho visto cosa mangiavano. Non potevo fare a meno di criticare le loro scelte alimentari, non perdetevi il video fino alla fine, nel frattempo è arrivato il mio famoso coniglio, perché a parte essere simpatico vi racconto che cosa dice la letteratura e chiaramente con un esempio vi spiego che cosa mangiare e cosa, soprattutto non mangiare prima della mezza maratona. Ma come al solito partiamo dall'inizio. Ieri sera ho letto un pezzo del libro di Marco Perugini, Running Nutrition, che racconta con dovizia di particolari cosa mangiare in diverse circostanze. Oggi incontrerò il mio amico, e eh, non il pro depodista, ma il mio amico Cosimo, co esperto davvero di cibo, e non so se è esperto di Running Nutrition ma eh, con lui andremo a mangiare qualcosa da qualche parte lo vado però prima a prendere all'aeroporto di Malpensa deve correre la Milano, vediamo come si comporterà e poi eh, soprattutto correrà il passatore sono assolutamente in ritardo, lo vado a prendere poi dopo vi eh, illustrerò il nostro percorso gastronomico prima della mezza maratona, prima della Stramilano vado che sono assolutamente in ritardo non sono riuscito a filmare l'incontro a Malpensa, ma avevamo davvero pochissimo tempo e ovviamente ho deciso, rugli di tamburi, di portarli al famoso Old Wild West. Cosimo, cosa mangerai oggi? Eh, non lo so, qua la, la cosa sembra strana, ma Massi mi ha portato l'Old Wild West, quindi facciamo, facciamo pubblicità, e domani c'è una mezza, quindi... Vediamo un po' se cioè organizziamo. Ma l'hai letto il libro che ti ho mandato di Marco Perugini, Running Nutrition? L'ho letto e. Eh, oggi ci comporteremo in modo tale che tu lo applichi alla lettera, alla proprio. Lettera proprio. <ride> Beh, adesso aspettiamo Cristian e poi dopo ordiniamo. Diciamo che il brainstorming è durato davvero pochissimi secondi anche perché Cosimo era già ovviamente convinto. Allora ragazzi cosa mangiamo oggi? Perché qua comunque domani dobbiamo correre la mezza maratona in un'ora e dieci, quindi serve assolutamente arrivare con il carico di energie. Ovviamente io devo arrivare dopo due ore e quindi facciamo un doppio carico di energia. Tu Cristian cosa fai? Ci vuole una ricarica di carboidrati secondo me, quindi anche un bambino ce la consigliamo, dai. Tutta benzina Commenterò più tardi della birra, ma io avevo già scelto e in effetti in pochi secondi è arrivata la cameriera. Cosimo, vai. Okay, allora. per, me, no, per me è il grill. Invece per me il Norwegian Grill. Non c'è niente di vegetariano, senza carboidrati però. Non c'è. Perché no? Dice il... Ho rinunciato immediatamente alla scelta vegana anche perché non c'era davvero una grande opzione, soprattutto per chi come me vuole consumare una quantità bassa di carboidrati. Di conseguenza siamo passati alla scelta del bere. E da bere, ragazzi, cosa prendiamo? No, no, eh. eh, c'è questo che si sappiamo. Senza, senza l'hamburger? Non c'è? So. No, se vuole posso tagliare. Ah, no. no, no, va bene così, va bene. Va bene? Sì. Allora, ovviamente non si dovrebbe, ma lo faccio, una bimba piccola. Chiaramente il diavoletto dentro di me mi ha imposto di tentare il buon Cosimo e qual è sicuramente la probabilità che lui non sia caduto in tentazione. Ma prendite la media, no? No? Eh, ho visto che qui c'è la penula. Eh sì, però è da lì. Ah, ci ha comprato. Sì, per... no, nel senso.. Uh, sì, ecco, eh, si può prendere questa cosa okay, no no, perché in questo modo con un po' di meno ah ok, quindi devo prendere la birra qua si sì, esatto allora la birra media media media chiara va bene la spina chiara. Allora. anche per me va bene anche per te la birra si sì, si, sì, per me va bene va bene la vostra così? si, per ora si sì, per ora si sì. Poi, come è giusto che fosse, siamo ricaduti sul calcolo delle calorie e in questo caso non abbiamo scomodato la seconda legge della termodinamica anche perché questa potrebbe creare dei, ve, davvero dei problemi intellettuali a un po' amatore normale. E in effetti, qui vi dico, più avete letto, meno avete capito. Cosimo, ma quante calorie fa questa birra? Secondo me è un 200 350 calorie da Ma non ci credo proprio, no? <ride> non è una rossa ma, una bionca, però. ma quanto ti farà andare più forte in maratona? mezza maratona? Allora, io bevo la birra perché devo andare lentamente perché la prossima settimana ho il passatore, quindi devo andare piano allora bevo la birra per poter andare lento. Ma cosa dice Perugini sul libro? Dice di bere sta birra oppure no? Allora, io ovviamente faccio tutto il contrario di ciò che sta scritto nel libro, perché così posso scrivere anche io un libro su cosa non mangiare, però per la paratura. Peccato per l'audio Cosimo non aveva in effetti acceso il microfono, ma sappiate che la birra contiene tra il 3,5 e il 9% di alcol mezzo litro di birra contiene tra le 150 e le 230 calorie a seconda della tipologia e quindi sono d'accordo con i ragazzi si beve la birra perché ovviamente a noi amatori piace. Ma sei sicuro che tutte queste patate ti fanno bene? Dopo aver passato il pranzo con Cosimo guardandolo negli occhi ho davvero capito una cosa Sì, ma sì, benissimo figati mm. Ma mangerai anche la salsa? Per educazione bisogna pulire il piatto. Mm. Poi invece Cristian mi ha dato una lezione di vita. Cristian tu cosa dici? Beh, io condivido il pensiero di, di Cosimo. Diciamo che l'unica cosa che ci consigliamo è la birra perché per il resto ci manteniamo come dei buoni atleti. Dai, un po' di pollo e qualche patata. Alla fine abbiamo fatto davvero piazza pulita e l'unica cosa che è rimasta nel piatto sono state le patate. Poi come al solito ho provocato Cosimo. Ma Cosimo il fatto di non aver finito la birra ti impedisce di fare il personal best domani? ragazzi purtroppo sto invecchiando, non lo so, è rimasta questa, questo di bieta, che faccio? Ma bevitela dai! La bevi. Vado così il cappello! Allora no, non Berta, dai dai! Cristian invece tutta la sei bevuta ovviamente tutta! Sì, io punto sulla 10 km quindi ho bisogno di più energie, di più benzina, quindi ho puntato, l'ho bevuta tutta! Nei prossimi giorni vi racconterò davvero cosa mangiare in questo video forse non era necessario. Spero di convincere Cosimo a ritornare a Milano anche perché piace agli iscritti al canale e noi nel frattempo siamo arrivati ai saluti. Per concludere ci facciamo un coffee e iscrivetevi al canale, stay strong, ci vediamo alla prossima. Cosimo come te lo bevi sto Coffee? Senza zucchero. Aspetta questo fatto bene, <ride> ma col cioccolatino. Ciao ragazzi, piace. Ciao ragazzi, buon caffè a tutti!